E buongiorno a tutti buongiorno ragazze oggi mi metto in cucina vi voglio far vedere questo cortello qua che ho comprato e, e sono cortelli di ballarini sono buonissimi tagliano molto bene non è una pubblicità ma ehm, siccome ho già provato uno un po più grande ho ricomprato anche uno un po più piccolino che tagliano veramente bene vedete io ho già uno un po' più grande ho ricomprato anche quello più piccolo perché gli altri piccoli li devo buttare via allora tipo questi cortelli qua vedete questi non... uno è rotto praticamente e l'altro eh, non riesce neanche a filare perché quando non tagliano li devi buttare via e poi in piazza ho comprato anche questi infusi qua che c'erano tutti i banchi con tutte le cose da, da mangiare ecco. e c'era un banco di infusi, l'ho comprato due infusi che sono buonissimi, e come vedete questo negozio qua si trova a Forlì dove abito io non c'è neanche uno, ehm, anche se costa tanto però sono molto più buoni ecco, delle, delle bustine di tè, ecco, intendo. come vi ho fatto vedere la scatola la vorrei eliminare adesso finisco queste tè qua e, e faccio qualcos'altro con quella scatola lì guardate come taglia bene quel cartellino qua mi ha tagliato anche la carta ah un'altra cosa che volevo chiedere il pomodoro ragazze questo questo pomodoro qua fatto in casa e um, vi vorrei um, chiedere se sapete qualche pomodoro ehm, che non è acido di qualche marca che è, che è buono ecco perché io non riesco a trovare il pomodoro e sostituirlo questo qua fatto in casa perché hanno sempre um, qualcosa o che è acido o, o che è, non lo so non, non ci piace niente ragazzi oggi vi, mi metto qua in cucina eh, faccio un po di verdure al vapore e poi dopo sto già facendo anche un po' di ragù e, e niente, faccio anche in voltini, vi faccio vedere come faccio io, se vi interessa, ecco. Se poi non vi interessa scrivetemi nei messaggi se non volete vedere i video in cucina, ecco, facciamo video di pulizia e basta. taglio un po' di emmental poi ho comprato lo spec e un po' di, di bistecchini di maiale tagliati molto molto sottili ecco. potete fare anche con prosciutto cotto ecco anche con prosciutto cotto è buono però siccome andrea piace più non piace tanto il prosciutto cotto faccio con lo spec ecco. E sto facendo i mortini per lui perché per me sto facendo il pollo. lavo alcune cose e poi le asciugo poi mi preparo anche un po' di te caldo da portare a lavorare che ho ancora un po' di tosse allora ci metto anche un po' di limone e un po' di miele ecco spero che il video vi sia piaciuto vi ho fatto un po' di compagnia anche oggi e niente ragazzi e ci vediamo la prossima volta ciao ciao a tutti